Eh, innanzitutto buongiorno, oggi si parte quindi mi aiutate a preparare le valigie e andiamo via qualche giorno per il weekend, il ponte. Qui c'è il mio pigiama e poi il mio completo per fare un po' di Allenamento, questi sono i pantaloncini e la canottiera, poi alla fine magari non li userò neanche perché tanto non avrò voglia. E questi qua sono i leggings, uh, nel caso facesse freddo insomma, non metto gli shorts ma metto direttamente i leggings. Poi... No, la lasciamo qua. Eh, sì, continuiamo. Qui mi sono portata dietro dei pantaloni per la sera. Sono in velluto con una fascia argentata uh, a fianco. Da abbinare ho pensato a questa canotta nera che poi alla fine si abbina anche con il completo che avete visto prima, leggings e shorts. E eh Sì, boh, sta bene con tutto anche questa. Poi ha pensato a degli abiti, uno è questo, questo qui è rosa, con i fiori rossi infatti la vado ad abbinare con questa cintura che si lega in vita. sempre sperando che non faccia troppo freddo perché altrimenti sono fregata. E poi un altro abito, questo è bianco, con i disegnini grigi, e anche questo va bene con tutto alla fine, ma voi come siete abituati a preparare le valigie? Vi portate via l'essenziale, o oh, tutto l'armadio. Poi ho pensato a questi jeans, questi sono jeans strappati, questi anche vanno bene la sera o comunque se fa freddo. E la gonna in jeans nel caso invece eh, facesse caldo. Entrambi li vado ad abbinare con questa t-shirt che è eh, ricamata sui toni del rosa, oppure con questa t-shirt bianca che ha l'unico dettaglio dietro, che sono dei uh, bottoni colorati, questi qua molto molto carini, che si abbina con tutto, quindi va bene anche questa. Qua mettiamo anche questi. Oddio, è crollato tutto. Sistemiamo di nuovo. Dio, che ansia preparare le valigie! Ho sempre pure di dimenticare qualcosa. Poi ho preso questo maglioncino leggero in cotone bianco che si abbina con praticamente tutto quello che ho messo in valigia. qui se volete ve li mostro indossati, e questo golfino che è di un rosa chiaro, molto chiaro, con i bordi neri. Poi due costumi, uno rosso e uno bianco e nero, più uno che ho già su, che vabbè non ve lo faccio vedere, ma è color carne questo fu rosso che probabilmente non metterò mai, ma intanto me lo porto dietro. La giacca in pelle bianca, e anche questa va bene con tutto. E poi come borse ho scelto questa qui che avete che ho realizzato l'anno scorso e trovate il video tutorial nel canale e poi questa classica rossa le scarpe queste per fare l'allenamento e poi le ballerine queste ballerine rosse e bianche che si abbinano insomma con quello che avete visto vediamo cosa ho dimenticato no penso niente, no, forse, boh, intanto chiudiamo, uh, no, ah, ecco, ecco, adesso mi è venuto in mente, ho già messo in valigia anche gli occhiali, non ve li ho mostrati, sono questi, classici, e poi, mm... vabbè, mettiamo via le scarpe intanto, metto via queste, delle ballerine rosse, Quelle altre le metto su, quindi restano là. E poi... Mm. Non mi viene in mente che cosa devo prendere ancora. Ah, sì, aspetta. Il computer... E la memory card, questo mi serve per editare i video mentre sono via, sempre che io riesca a farlo. Almeno l'intenzione ce l'ho. Cioè il mio scassatissimo computer ormai è da battaglia. Il caricabatterie. Questa qua. Mm, ok, un'altra cosa, mi sono dimenticata l'intimo. Che non vi mostro tanto uguale anche al vostro. Poi ha ah, l'agenda e i cavi del tablet, del telefono e gli auricolari. E poi anche la mascherina. Buono, tanto buo, chiudiamo dai se mi viene in mente altro dopo mm. ah. il beauty mi stavo dimenticando il beauty <ride> Ok, allora, mi metto qua vicino così mi vedete meglio. Allora, protezione solare per le labbra, più protezione per il corpo 30-50, gel d'aloe e crema dopo sole. Poi, il mio set di pennelli, questi di Kiko, l'avrete visto mille mille volte, è sempre lo stesso, ormai scassatissimo che ha dentro praticamente tutti i pennelli che mi servono e in più alla custodia, così non mi scappano. Correttore e crema contorno occhi, poi cipria, matita nera, mascara e matita per le sopracciglia. Una palettina occhi neutra, e due luci labbra di Essence e poi cotton fioc è um, uno struccante fai da te sempre lo stesso e poi... boh, credo di aver finito ma mi sa... boh, vabbè vediamo, casomai continuiamo dopo Scrivetemi sotto se secondo voi ho dimenticato qualcosa, perché di sicuro ho dimenticato qualcosa. Poi, dentifricio, spazzolino da denti, è eh, igienizzante e eh, sono già in camper. Là. Ah, ho dimenticato il profumo. Poi anche il tablet e due mollette per i capelli, una grande e questa qua piccolina. Siamo partite! Destinazione Lignano Stegno d'Oro, in uno dei due campaggi che praticamente sono aperti oggi, e non possiamo uscire da, dalla regione. Per questo, punto, per questo motivo stiamo facendo il giro del globo, Infatti di solito ci mettiamo 45 minuti al massimo per andare al mare, invece oggi ci metteremo a doppio del tempo, proprio perché l'ultimo pezzettino dell'autostrada che ci porterebbe al mare eh, esce qui 10 minuti appunto dalla regione per poi ritornare in fiumi e siccome non possiamo uscire dalla regione dobbiamo usare un'altra strada. E vabbè, passeremo un po' più tempo qui dentro. Siamo arrivati! Siamo arrivati! La città è ancora spoglia sembra che non ci sia nessuno ma non so se è per via dell'orario Ed eccoci qua finalmente, adesso io sono qua che sto facendo il giro del, che sono scesa a fare qualche ripresa, ci hanno uh, preso la temperatura a tutti prima di farci entrare, intanto mio marito sta finendo di fare le carte, e io appunto vi mostro alcune immagini dell'entrata praticamente del campeggio. E niente, la situazione sembra, oddio che carine, che carine, che che belle. Oddio, ma quante sono? Che piccole! Troppo carine, che belle! Uh, beh, ok, comunque vi stavo dicendo, io sto cercando un posticino dove parlarvi un pochino. Nel frattempo vi spiego, prima di entrare uh, abbiamo appunto uh, dovuto um, tutti quanti uh, farci prendere la temperatura e siamo tutti sotto il 37, insomma, quindi a posto. Abbiamo l'obbligo di tenere le solite misure di sicurezza anche all'interno del campeggio, la quindi schiena, igienizzante, igienizzante, eccetera, eccetera. E abbiamo dovuto firmare delle carte che eh, certificano appunto che non siamo malati. E la situazione prima momento è questa, adesso cerco un posticino dove parlarvi con tranquillità. Comunque per il momento devo dire che è molto bello, molto tranquillo, molto verde, mi piace, mi piace. E niente, questo come vi dicevo prima è uno dei due, degli unici due campeggi aperti in regione, quindi uno è questo e un altro era eh, un po' più lontano, ma abbiamo scelto questo perché aveva la piscina già aperta. Ed eccoci qui, siamo finalmente arrivati adesso proprio da pochi minuti. Sì, sono molto contenta di essere di nuovo in giro con il camper. Ci sono regole diverse e nuove quindi eh, non so bene come sarà insomma la situazione, però confido insomma che vada tutto bene. Intanto posso già dirvi che c'è abbastanza gente devo dire che per essere fine maggio e per essere in un periodo così particolare eh, sono davvero rimasta stupita di quanta gente ci sia in giro eh, ovviamente ripeto con le dovute cautele e con le dovute precauzioni sia da parte nostra che insomma anche di tutti gli altri campeggiatori eh, ne siamo appena arrivati eh, non conosco questo campeggio quindi insomma non so ancora se mi piacerà oppure no ma eh, lo scopriremo domani vi farò fare il tour del campeggio insieme a me cioè, lo farò io e voi lo farete insieme a me eh, bon, poi per stasera si mangerà per asporto quindi non cucino e dopo cena andiamo a farci un giro in centro perché si arriva proprio in pochissimi minuti con la bicicletta e niente per questo è per oggi è tutto, um, io vi aspetto domani ehm, dove appunto andiamo insieme a fare il giro del campeggio. Eh, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Non sono capace a fare questo tipologia di video, infatti come sapete eh, non, non ne faccio mai e questo è, è il primo, quindi aspetto sotto nei commenti eh, tutti i vostri consigli e aiuti per migliorarlo. E... Ehm, Fatemi invece sapere se vi piacciono questi tipi di video e se vi interessano i tour dei vari eh, campeggi o comunque se vi fa piacere venire in vacanza con me, eh, perché comunque durante l'estate giriamo parecchio. Ecco. Eh, l'anno scorso già ve l'avevo chiesto e mi avete risposto positivamente, insomma, so, solo che poi l'anno scorso non sono più riuscita a farli proprio perché un po' non avevo tempo e un po' non ero capace di farli e, e neanche adesso ancora, però ci provo e quindi spero insomma che abbiate ancora la stessa idea e niente, noi ci vediamo domani ehm, e andiamo a fare insieme il giro del campeggio con questo è tutto, a presto, ciao!